Ora passiamo la, parola, passiamo la parola al giudice Turumello che è un magistrato eh, amministrativo del Tar Palermo e che io ho il piacere di ascoltare perché io ritengo che il giudice amministrativo abbia svolto un ruolo positivo di contenimento di certi eccessi dello strumento dell'informativa diciamo, dell prefettizia anche perché il giudice amministrativo ha una gloriosa tradizione garantista. Eh, sicché anche con questo fa, voglio soltanto dire che quelli che pensano di passare la, la giurisdizione non so, al giudice civile una follia giudice civile no, non si caverebbe un ragno dal buco di fronte a un provvedimento amministrativo soltanto il giudice amministrativo con le regole garantisse del diritto pubblico è capace di effettuare un qualche controllo non ne parliamo di qualcuno che forse è accennato all'idea che se ne occupi forse il giudice della prevenzione perché questo determinerebbe una sovrapposizione ingovernabile perché il giudice della prevenzione dovrebbe giudicare delle, delle, degli effetti interdittivi dell'informativa eh. e poi Marco, della Marco sua visione di tempo. Marco, ho finito. Perdone. Passo la parola Grazie. al giudice Truman, ecco, che ha soltanto 20 minuti per eh, colpa bene, del moderatore. Si è bravo, in 20 minuti saprà di Ne, ne userò di meno. Ringrazio l'Università di Palermo per questo invito e. Eh, sono sufficientemente navigato per ritenere che se in un venerdì pomeriggio primaverile tutte queste persone sono rimaste fino a quest'ora non è per sentire me ma per sentire il relatore che verrà dopo di me che incidentalmente fa il Ministro della Giustizia. Quindi cercherò di rendere il più indolore possibile questo tipo di intervento. Eh, mh, tre quarti della relazione è stata fatta dal Professor Mazzamuto, quindi eh, posso ulteriormente quindi eh, ulteriormente passare all'ultimo quarto che mi resta che, eh, e che mi è stato eh, diciamo, eh, sollecitato anche dal prefetto Frattasi che riguarda il problema della competenza territoriale. Io non mi sono mai entusiasmato ai problemi di competenza territoriale. E meno che mai me ne posso entusiasmare ora perché leggevo sulla rassegna stampa di stamattina che l'ultimo intervento del Presidente del Consiglio in materia di giustizia amministrativa è la soppressione dei tar e la creazione di, di tre tar, uno al centro, uno al nord e uno al sud quindi tutto quello che abbiamo studiato finora sulla competenza territoriale lo possiamo momentaneamente archiviare e, e ristudiarcelo quando avremo soltanto tre tar. Grazie. Eh, il problema a cui accennavano entrambi i relatori era questo, che cioè eh, la giurisprudenza della donanza penaria ritiene che la competenza a conoscere la legittimità dell'informativa non sia del tar competente in funzione della prefettura che ha emesso l'informativa, ma sia del tar competente in funzione dell'atto applicativo di quell'informativa, cioè dell'atto amministrativo che eh, toglie il contratto, eh, annulla in autotutela un'aggiudicazione e così via. Eh, regola che è in qualche modo opposta a quella tradizionalmente usata dalla giurisprudenza nel rapporto tra atto presupposto e atto applicativo. Però qui la donanza plenaria ha ritenuto che la informativa prefettizia non è un atto presupposto, nel senso che non è un atto a portata generale né ha efficacia nell'intero territorio nazionale. Cioè ha usato il criterio dell'effetto diretto circoscritto, per cui... Eh, l'effetto lesivo dell'informativa si manifesterebbe sul contratto e quindi il giudice è il giudice del luogo del contratto apprendiamo dal prefetto Frattasi che è in itinere una modifica normativa eh, di segno opposto tendente a superare questa giurisprudenza della donanza plenaria tenete presente che forse appunto non avendo più itarro, avendone solo tre dovrete rivedere pure questa eh, brevissimi cenni al sistema del controllo eh, sulle informative per capire di cosa parliamo eh, conoscevamo prima del codice antimafia le informative cosiddette tipiche a carattere vincolante cioè quelle informative con in cui la prefettura dice all'amministrazione appaltante che una certa impresa è a rischio di infiltrazione e rispetto alla quale l'amministrazione appaltante non può assumere alcuna valutazione discrezionale ma deve escludere questa impresa dall'accesso alle commesse pubbliche c'era poi l'informativa tipica in cui si diceva non si può escludere che e si rimetteva all'amministrazione aggiudicatrice la scelta se escludere questa impresa dal circuito dell'economia legale oppure no. Dice bene il professor Mazzavuto, era un istituto fondato su una grandissima ipocrisia istituzionale perché mai nessuna amministrazione aggiudicatrice avrebbe assunto la scelta impopolare, pericolosa di andare contro un suggerimento della prefettura sia pure un suggerimento incompiuto e quindi di fatto l'informativa tipica diventava tipica. C'era poi la vicenda dei protocolli di legalità in cui sostanzialmente in maniera preventiva si stabiliva che qualora l'impresa fosse stata colpita da informativa atipica in violazione del protocollo che essa stessa avrebbe sottoscritto e qui dovremmo organizzare un convegno sul diritto civile dell'antimafia, cioè se si possa ancora chiamare un contratto, un contratto sostanzialmente obbligato cioè in cui si dice alla parte se tu vuoi contrarre con la pubblica amministrazione devi aderire ad uno statuto negoziale che io ho predisposto in base a regole in buona parte anche illegittime, quale questa perché è stata annullata da tutti i TAR Italia che se ne sono occupati perché si è detto non può un protocollo prevedere in via preventiva che l'informativa atipica comporterà l'esclusione. Dobbiamo andare a vedere se in concreto quel controllo sostanziale di cui parlava poco fa il prefetto Frattasi questo rischio c'è. Eh, si arriva al codice antimafia che abroga ma non abroga l'informativa atipica perché sostanzialmente il correttivo esclude il famoso articolo 1 eh, eh, dalle abrogazioni Tanto che io stamattina ho fatto una ricerca sulla più autorevole banca dati e l'articolo 17 si risulta vigente a oggi. Quindi il, la possibilità per le prefetture di comunicare informazioni alle pubbliche amministrazioni circa i, eh, le frequentazioni, contatti, i contatti mafiosi eh, di una persona o di un'impresa sussiste sempre. Ma qual è? l'istituto diciamo, giuridico di riferimento l'istituto giuridico è una categoria che è filosofica prima che giuridica è la categoria del rischio cioè si vuole evitare il rischio di infiltrazione mafiosa, si vuole con questi istituti evitare che un'impresa che in sé magari è anche sana ma sulla quale gravitano gli appetiti mafiosi magari grazie anche a dei contatti acceda all'economia legale in particolare all'economia pubblica ma il rischio è qualcosa di diverso dal sospetto cioè il rischio è una categoria logica che sia ancora a dei parametri quantomeno ragionevoli e qui si è articolata la giurisprudenza amministrativa che ha effettuato quello che il prefetto Frattasi ha chiamato il controllo sostanziale, cioè si è andati a vedere poi in cosa consistessero questi elementi e nel verificare se questi elementi consentissero di inferire ragionevolmente un pericolo di infiltrazione mafiosa. Perché qual è il rischio opposto? Il rischio opposto è che se si sottrae un'impresa sana dal circuito dell'economia legale, questa impresa va nell'abbraccio mortale del circuito dell'economia illegale. Alternative non ce ne sono. E quindi si rischia un'eterogenesi dei fini degli strumenti di prevenzione amministrativa antimafia che realizza il risultato opposto, cioè di incrementare il potere mafioso sul territorio attraverso il controllo dell'economia. Allora Fatta questa eh, brevissima premessa, eh, la mia analisi eh, rende conto di, di esperienze ovviamente eh, vissute. Allora, il primo dato che voglio riferire, che riguarda il TAR nel quale presto servizio, ma non solo, è quello dell'attività istruttoria. Qui, eh, è chiaro che questo è un problema di politica del diritto, siamo di fronte a una supplenza giurisdizionale, è stato scaricato sulla giurisdizione un'assunzione di responsabilità che eh, le amministrazioni hanno giocato sullo schemino ipocrita che il legislatore ha loro consegnato. Allora cosa deve fare il giudice che esercita un sindacato di legittimità per verificare la legittimità sub specie ragionevolezza della prognosi di pericolosità? deve andare ad, intanto sul piano istruttorio ad acquisire gli elementi sulla base dei quali la prefettura ha eh, ritenuto di esercitare questo giudizio e poi deve eh, eh, a sua volta doppiare questa prognosi di pericolosità, cioè deve dire se è possibile o no. Io vi faccio un ho portato una sentenza recente proprio del TAR Palermo eh, del 2013 che riguarda un caso. Lo dico subito: for... di... io non ho fatto parte del collegio e la sentenza è passata in giudicato, quindi se ne può parlare come documento di studio. In questo caso una prefettura aveva eh, emanato una, eh, adottato un'informativa antimafia nei confronti di un ente, di un ente il cui. Con... Collegio Sindacale era composto anche da un avvocato che, secondo il documento della Prefettura, frequentava soggetti mafiosi interessati all'operazione Nuova Cupola del 2012. Sono stati un avvocato, sono stati acquisiti tutti gli atti e cosa è venuto fuori? Questo si legge nella sentenza. È venuto fuori che questo avvocato nel 1992 era stato nominato curatore di un fallimento del fall... dell'impresa di calcestruzzi di questi soggetti in odore di mafia. Come curatore di fallimento, il giorno in cui si presenta, intanto era stato nominato come curatore dal giudice delegato, quindi non era, diciamo, eh, almeno il conferimento non era sospetto. Come curatore del fallimento si presenta il 16 giugno del 1992 nella sede della società e lì vi trova i due fratelli mafiosi lui redige un verbale insieme al giudice delegato e al cancelliere questo verbale è il contatto che fa sospettare di infiltrazione mafiosa l'avvocato il quale nel 1992 avrebbe avuto rapporti con i fratelli Tizio e Caio appartenenti alla cosca mafiosa di ora se non ci fosse stato questo controllo, questo sindacato di legittimità questo galantuomo sarebbe rimasto con un marchio di infamia che lo avrebbe peraltro escluso dal circuito dell'economia legale. Peraltro, un'altra cosa che ricavo dalla sentenza, perché io non conoscevo la materia, a proposito del contraddittorio, dice la sentenza, tale circostanza è stata peraltro ampiamente rappresentata alla Prefettura di la quale nell'esercizio della sua discrezionalità non ha però ritenuto né di agire in autotutela né di corroborare sotto il profilo documentale le gravi affermazioni contenute nell'informativa. Cioè dimmi se hai altri elementi che noi non conosciamo oltre a questa eh, attività istituzionale compiuta assieme perché a questo punto l'informativa probabilmente dovrebbe riguardare anche il giudice delegato e il cancelliere visto che insieme si sono recati nell'impresa Calcestruzzi. E allora... Se questo è il eh, punto centrale del problema, perché poi io ho preso una sentenza tra le più recenti, ma il, di questo si tratta, cioè il, il, il fenomeno di supplenza giurisdizionale, il fenomeno di delega alla giurisdizione di ricostruzione di fattispecie di rischio è esattamente questo. Allora se questo è il problema io credo che Fanno benissimo le prefetture a vagliare eh, criticamente questi elementi ma è fondamentale lo step successivo, cioè il sindacato di legittimità formale del giudice amministrativo fondato su elementi sostanziali perché siamo orm abbiamo ormai tutti uh, assunto consapevolezza del superamento del sindacato di legittimità meramente formale sugli atti e dell'estensione di questo sindacato alla pretesa sostanziale al rapporto giuridico sottostante e quindi in questo caso alla ricostruzione del rischio. Ripeto, il rischio che è, eh, qui il professor Fiandaga potrebbe veramente illuminarci, cioè è una categoria eh, logica prima ancora che giuridica sia in diritto civile che in diritto penale è stata studiata e approfondita ma proprio in relazione alla necessità di legami inferenziali qualificati e non di meri sospetti. Ora, detto questo, la, eh, per non sottrarre eh, spazio, volevo semplicemente fare un'osservazione finale, e conclusiva, di tipo culturale. Ora, ripeto, il, eh, sono molto contento della presenza del Ministro della Giustizia, perché io credo che questi snodi passino soprattutto poi per il sindacato giurisdizionale, perché noi non abbiamo fatto nulla se non abbiamo dato certezza eh, alle attività di Polizia e delle Prefetture che eh, accertano questi legami. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato giorni fa che bisogna superare questo attuale sistema di controllo giurisdizionale perché ha detto testualmente in un appalto lavorano più avvocati che muratori probabilmente è vero, io non li ho contati sinceramente, però è anche vero che se in un appalto non lavorassero eh, avvocati, casi come quello che ho appena citato rimarrebbero come delle, eh, dei casi insoluti di eterogenesi dei fini della normativa antimafia, cioè di norme antimafia che servono soltanto a rafforzare il controllo mafioso del territorio e dell'economia. E allora credo che il, se il titolo del convegno è ripensare l'antimafia, eh, qui l'approccio deve essere duplice, deve essere culturale e deve essere normativo. Deve essere culturale perché dobbiamo capire che l'antimafia non è un brand, è, è, non è semplicemente un brand, è un insieme di norme e di istituti che deve produrre un risultato. Io voglio richiamare in conclusione, anche per ragioni affettive, perché era un giurista che si era formato in questa università, le parole con cui chiuse nel 1993 Giovanni Torregrossa un libro sugli appalti. 1993, piena epoca di mani pulite, era sovente il richiamo per risolvere questi problemi alla moralità dei comportamenti. Chiude Torregrossa il libro dicendo L'area della moralità e quella della giuridicità hanno confini diversi e non è il ricordo della necessaria eticità della norma giuridica che li può eliminare. Anche in un mondo popolato solo da San Francesco e Santa Chiara, il diritto deve essere presente a indicare con la sua sanzione la via retta da seguire. Così chiudeva un giurista cattolico come Domenico Barbero la sua polemica con Carnelutti sulla natura della norma giuridica. Ecco, io credo, contro Regrossa, che non è il richiamo alla moralità dei comportamenti che, con il richiamo alla moralità dei comportamenti che si risolve il problema delle infiltrazioni dell'economia criminale nell'economia legale. L'antimafia come criterio di vaglio morale del contraente è appunto ormai un brand di un certo modo di amministrare che si autolegittima non tanto per l'efficienza dei servizi resi, ma per il fatto di essere intoccabile e non altrimenti criticabile e sindacabile per il solo fatto della spendita di questo brand. Io leggevo giorni fa una notizia sulla stampa, che riguardava un'indagine della Procura della Repubblica su un medico e un dirigente di un'azienda sanitaria eh, provinciale per reati anche piuttosto gravi, il commento del vertice dell'amministrazione è stato, ma io sapevo che erano persone molto impegnate nell'antimafia, che c'entra? Cioè l'amministrazione deve rendere servizi efficienti e in piena legittimità nel rispetto del principio di legalità, il fatto che chi si impegna nell'amministrazione per l'antimafia è sicuramente apprezzabile, ma non può essere una giustificazione per la deviazione dal parametro di legittimità, perché altrimenti salta tutto il sistema. E qui, ripeto, l'appello che faccio all'università, ma soprattutto alle istituzioni, visto il dibattito che c'è in questo momento, è a considerare l'importanza e l'irrinunciabilità di questo momento di controllo giurisdizionale, anche perché, e qui chiudo veramente, il problema della competenza territoriale di cui abbiamo parlato non è un problema marginale perché riguarda la condizione di accesso alla giustizia. Se l'imprenditore eh, del comune siciliano deve andare a Roma a fare ricorso al TAR non ci va, si tiene un provvedimento illegittimo che lo esclude probabilmente a vita, quello che diceva il profetto Frattasi è giusto, è meno frequente nella realtà, che lo esclude probabilmente a vita dal circuito dell'economia legale e se lo tiene perché ha un giudice lontano e difficile da dire. Quindi anche queste regole apparentemente marginali secondo me vanno considerate proprio nell'ottica di un accesso effettivo e agevole alla giustizia. Questo non lo dice solo la Costituzione, lo, dice soprattutto, lo dicono soprattutto le direttive ricorsi in materia di appalti, quindi se io faccio il giudice e applico le leggi che mi danno ma se il governo deciderà di eh, sopprimere questa fase di controllo probabilmente eh, si aprirà una procedura di infrazione che ci vedrà fuori dal, dall'Europa, quindi è con questo auspicio sinceramente che eh, sono molto desideroso di ascoltare il Ministro della Giustizia. Dunque, ringraziamo il giudice Turumello eh, per la sintetica, ma vivace, io sono contento perché ho grande stima dei giudici amministrativi e in particolare anche del, del giudice Turumello, quindi diciamo, eh, sono contento di questo intervento. Voglio soltanto in due secondi a, diciamo, dare sostegno a questa difesa della giustizia amministrativa. No, vor, vor, non capisco com'è che, e vorrei anche questo, magari il Ministro se ci può dare qualche indicazione: com'è che si possa andare dietro superficialmente a modellini americani quando la giustizia amministrativa è un patrimonio gigantesco di tutti gli ordinamenti europei e che persino gli inglesi alla fine hanno capito che dovevano averci dietro. Arriviamo noi italiani e eliminiamo il giudice amministrativo. È paradossale che nel momento in cui si fa le norme anticorruzione, la trasparenza, levate il giudice amministrativo, che è la più grande garanzia della legalità dell'azione amministrativa, questo per seguire tutto un andazzo che c'è in questi ultimi decenni, purtroppo molto diffuso, che siccome l'amministrazione deve essere efficienza, leviamo i controlli preventivi di legittimità, privatizziamo, eh, la eliminiamo la politica amministrativa, il risultato sapete qual è? Che l'amministrazione così e i politici possono fare quello che vogliono. Bene, questo non è accettabile, a maggior ragione poi se parliamo di poteri come quelli di cui si è discusso quest'oggi. Scusatemi, ma io pure, diciamo, ho pure una mia... Verbe eh.